Moments later, ciao ragazzi, io sono Naughty Magic e in questo nuovo video vi ho portato un bello figo una, nella mia serie di come stupisco i cantanti. E oggi tenterò di stupirlo con la magia, ok? Lo sai, lo, lo sai che non ci riuscirà io, bro. <ride> <ride> È difficile, eh? Tocca la carta, quella che vuoi, vai, ok? Prendila, guarda, ricordala. Falla vedere in videocamera. Non a me. Perfetto, ti piace la carta? La vuoi cambiare? No dai ci sta. Ok, dimmi stop quando vuoi. Stop. Vai, metti. Ok, tenterò di trovare la tua carta in un modo magico. Ok? Infatti, mescolando le carte, tenterò di trovare la tua carta. Eh, ci provo. Schioccole di dita la tua carta sale in cima. Lasso di, di picche. No. No? Sei sicuro? Eh, apri la mano. Metti sopra l'altra mano. Qua c'è lasso di picche Ok Controlla. Guarda no, no, Che la voglio senza <ride> Che cazzo Vuoi oh, vedere la cappa? Vabbè ma che cazzo? <ride> Aspetta faccio vedere un'altra cosa ancora più figa Ti piace il jack di eh? Il Joker? Sì infatti io ho Roberto <ride> facendo chi sei? facciamo così guarda quante saranno queste carte più o meno uh, una ventina secondo me. una decina sì, sì. aspetta vabbè eh, contiamole sì. ok facciamo un sì. così eh, una no. due sì. tre no. quattro no. cinque 6, 7, 8, 9, 10. Ok, apri la mano. Ok, metti sopra l'altra mano. Perfetto, tenteremo di fare un'altra cosa, ok? Dimmi stop quando vuoi. Qua? Sicuro? Sotto il 4 di picche? Ok. Ok, prendila, guarda. Ok, guardala. Ok, guarda il numero. Ok. Ok? Guardate il numero. Perfetto. Riuscirò a far passare tante carte dal mazzo, lo stesso numero, a qua erano 10 quant'era? 3 3 picche aspetta, 3 giusto? 1, 2 3, ora sono 13, contale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 15. Ascolta, ascolta. aspetta, aspetta, rifacciamo. Aspetta, aspetta. Se non ci credi, che io posso aver anche barato 1-2-3. conta te, conta te 4 girala, così 4, 5 6 7 8 9 10 1 12 13 Copri, copri con tutte e due le mani. Sono diventate 16. Sono aggiunte altre tre carte da qua a qua. Fatto. Sono diventate 16. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6. <ride> eh. ah, cosa? Tu, se fai magia già quello devi farmi. No, no? Non devi farmi apparire una bella figa bianca. <ride> <ride> Almeno lo, lo utilizzi per una bella cosa. Oh no, dico non c'ho ragione. Devi far apparire una bella figa bianca. <ride> cazzo? cazzo, bro, come ti sono sembrati questi giochi? Ecco, cazzo li fai. Facciamo un ultimo gioco per niente. Cazzo, li fa. Facciamo no, no, per... cazzo? <ride> fa... Ma che Raga, facciamo un ultimo gioco per concludere, ok? Dai, no, ah. dai. Eh. Ti piacciono gli assi? Hai pazienza. Come sono le più fighe? I più fighi, ok? No, hai pazienza. Ti mostro. Io vedere. odio l'asso vedete, di picche, sarebbe, ok? Sai, sarebbe, okay. Per sai perché? Perché l'asso di picche è il più antipatico. Più più è il più grosso e fa il gradasso, ok? Infatti, se giro tutte le carte, quando schiocco una volta le dita a comando si gira quello di cuore. Quando schiocco due volte le dita, quello di cuore si gira e si gira quello di fiori quando giro l'asso di fiori, così, si gira quello di quadri. Eh, io ho appena finito di cantare, non si sto capendo un caso, questa cosa sta facendo Cioè, peggiora la situazione. Vado. Se invece giro tutte le carte così, eh, schiocco le dita, non si gira niente. Perché tra l'altro l'asso di picche è cattivo. La cosa bella dell'asso di picche è che anche se giro tutte le carte lui non si gira. Si gira ora fai girare solo lì, vediamo se c'è riesci. vado? Sì, vado sì, ma davvero? ma che cazzo? ti è piaciuto? No, As ma... assi neri o assi rossi? cazzo tu? assi neri o assi rossi? ma siamo rossi? rossi? ok Come mm. che si faceva quel gioco? ah ecco ecco eh tu mi hai chiesto gli assi rossi giusto? un attimo? Un attimo? no no no no no no no no no Io no no no no no Anche quello no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no No. metti solo no, ok no, no, no, no. e poi no, no, no, no, no, no. l'asso di quadri eh, giusto? il hub del mamma il copri? tutte e due rossi sono eh, però, ora sono diventati tutti e due i neri e io c'ho <ride> i rossi <ride> cioè, io ve l'ho detto di venire questo qua sta facendo dei giochi che <ride> prova vanno dentro qua sicuramente, qua <ride> è la e nera e oggi sono qua per dirvi che sono cioè, riuscito a stupire bello, figo! Cioè, ma... Voi, ma eh, allora, ditelo voi, cioè, questi qua che cazzo di trucchi ho Dovrebbero diventare più fighe bianche che flexano, così almeno facciamolo ma comunque è grande, grande. grazie bro ti ho stupito allora? ci sta cazzo sei bravo ragazzi allora. spero che il video vi sia piaciuto se sì lasciate un like un commento andate tutti a seguirmi su instagram seguite anche lui so già che lo conoscete tutti e niente ragazzi come facciamolo? A